Esattamente un anno fa eravamo proprio in questo punto per compiere l'impresa dei 100.000 iscritti e comprare una bici del supermercato E vi ricordate cosa abbiamo fatto con questa bici? Tanti di voi si sono ricordati di una frase molto particolare che abbiamo detto l'altra volta. 20.000 mi piace, al ritorna su una bici da bambino. Abbiamo raddoppiato i like, quindi andiamo a comprare ste biciò. Eccole. Una rosa, una fluo, turra, questa qua. Quindi saranno circa 500 euro di bici da bambino? Devo ricaricare Hype. prima volta che spendo 500 euro per la bici da bambino appena avevo chiuso backflip con la bici del supermercato ero rimasto un pochino stupito vuol dire che non è così difficile vi assicuro magari ho deluso le aspettative di Hype e per la challenge di oggi Hype ha deciso di supportarci per creare una sfida che non deluderà le aspettative ma che cos'è Hype ragazzi? È la cabina di controllo del tuo denaro. Con Hype infatti hai conto, carta e app con cui progettare, risparmiare, investire e collegare tutti i tuoi conti. Hype ha tre diversi piani, Start completamente gratuito, Next e Premium. Io ho scelto il piano Next al costo di 2,90€ al mese perché credo che sia quello che abbia le funzionalità più adatte alle mie esigenze. Una di queste è la funzionalità Radar che ti permette di collegare i conti di più di 50 istituti bancari e sincronizzare automaticamente i saldi e i movimenti all'interno dell'app Hype. Vi lascio qui sotto tutti i link in descrizione per approfondire Hype e adesso andiamo a preparare i bolli. Due ore ieri ragazzi per montare ste cavolo di bici con tutti gli accessori, campanelli, frenzolini in giro Oggi ragazzi si va a Milano per la challenge con le Durante. mini bike Buon pacco per lei oh. Sì ma no, raga non è DHL, è DH Life <ride> Mi ha portato direttamente il pacco con i pedali perché ragazzi in realtà upgradiamo le biciclettine almeno con dei pedali seri Abbinato E però figlia c'è cioè, <ride> Sei cavaccio Ragazzi abbiamo quattro bici perché siamo in quattro appunto <ride> Abbiamo qui Il pazzo No pazzo ci serve Via <ride> life Man bene albolete, ragazzi, ah, toglioni, ma cosa faremo oggi ragazzi? L'obiettivo è andare a fare una gara tra noi quattro alla montagnetta di San Siro a Milano. La cosa divertente è che non ci andiamo in macchina, ci andiamo proprio con le biciclettine prendendo treno, metro, ci fermeranno, ci arresteranno e sono sicuro che ai pendolari milanesi farà un sacco piacere sentire questo suono soave. Pazzo detto il camionista. Quest'oggi si differenzia la sfida perché non abbiamo tutte le stesse bici Abbiamo le famosissime Ogana ragazzi che le abbiamo viste nel video dei 100.000 iscritti quando abbiamo fatto backflip E poi per i più pro ovviamente abbiamo preso le city bike da bambina No bambina Io con la bici di Frozen e il pazzo con la bici di Patti Ok inizia la nostra odissea Papà, fatemi qualcosa Pazzo, guarda che se inizi così, se inizi così non arrivi a falsi... No, no. Da bravi bambini sulle strisce! No! Aspetta, appoggiamo qui il bolide, controllamelo amica che lo rubino! Sì, sì. Ciao, avrei bisogno di quattro biglietti per Lampugnano con quattro bici! Okay. Ah, no. oh. perfetto grazie mille ciao oh, buongiorno, buongiorno. a ah, lampugnano sono sì che sono nostre che carine come ma mai perché è una sfida stiamo facendo una sfida per youtube bella, bella. <ride> grazie ciao binario arrivando. vai dai che perdi il treno perdi <ride> Ah guarda siamo carrozza bici perfetto Noi siamo sul lobetto del bottolino Sì mi è rimasto un pezzo di scarpa È, sul... guarda, è lui No non è lui sì, sì, sì. Lui è al cassa Sto Arrivati Il gradino vai, vai. <ride> È già caduta la catena Chi è che la fa? Ma che rubate Cioè qui pensano che abbiamo rubato le bici Noi siamo al sesto L'Ampugnano è la nostra meta Per San Siro No vabbè i biglietti del treno li ho presi col telefono aderendo al piano Hype Next avrete sia la vostra carta virtuale sullo smartphone, sia la carta fisica sempre con Hype Next avete anche la funzionalità risparmi dove potete creare un box salvadanaio molto utile se volete avere del budget extra per fare degli upgrade per esempio della vostra bici per gestirlo basta scegliere l'importo e la frequenza di risparmio, in più si può attivare l'arrotondamento, quando ho acquistato i biglietti prima appunto il totale era 21,60, l'applicazione ha arrotondato a 22 euro, mettendo i 40 centesimi in eccesso nel salvaranaio. Siamo arrivati! Siamo arrivati! La pugnano salve! Buona serata! Non si può! Madonna, quanto è passo? Oh! oh! Amica, skatepark subito! Ne ho beccato! Oh, Non vogliamo arrivarci alla montagnetta eh No 180 No Alboreto così pieghi il cerchio ma guarda c'è Lo faccio bene, lo faccio bene 100% ragazzi Madonna Guarda, guarda quanto l'ho stortato oh. Vai Guarda quanto cazzo è storto oh. Si blocca Manuel Oh, oh. Fast. Oh. <ride> Cosa dici? Ah, guarda che riusciamo a far bar, prova a far girare. A, mia, a me gira. Sì, non me lo fa. Sì. Sfida. Bar spin fuori dal bank. Se lo fai, 5 euro. Allora abituiamoci un attimo. Tac, tac, tac, tac. Vado. No. Vediamo. Oh. oh. Madonna. Yeah. Ho perso una mano quando l'ho preso. Comunque l'ha chiuso prima di me. Grazie quindi 5 farlo. euro assolutamente meritati, pazzo. Yeah! Apri hype che te li invio. Vedete, ragazzi? Il pazzo c'ha hype. Quindi cinquello. Luca pazzo esposito. Inviato. Hai ricevuto? Ho ricevuto? Ho ricevuto? Chissà perché ci rimetto sempre io in queste sfide no. però. Eh. <ride> Abbiamo fame, ragazzi! Oh. Ah, Bro! È solo un preludio alla gara questo. È un warm-up. <ride> Festeggia l'arrivo del Mac! Saglio un FD <ride> eh. Eccoci, sacchettino! Grazie! Ciao! È arrivato! Ragazzi godetevelo perché non lo vedrete mai più! Guarda che rospo! Io lo Dopo una bella magnata al Mecca ragazzi Abbiamo trovato montagnetta di San Siro finalmente Là in fondo c'è proprio San Siro. San Siro Siccome non siamo mai stati qua Dobbiamo capire qual è il trail migliore per fare la nostra gara Allora abbiamo trovato dei local Che adesso ci mostreranno un pochino Il sentiero migliore per poter fare questa gara Ah già qui Ostia Le radici si sentono un botto con sta roba qua Il primo vero ostacolo che troviamo è questo super spondone ragazzi Albi potrebbe essere l'unico momento di sorpasso della gara eh? Subito dopo la curva sì. bisogna passare dentro questi due alberi come checkpoint Dopodiché ci sarà una prova molto fisica Perché c'è un pezzettino leggermente in salita Dove il rischio della caduta di catena è molto alto sì. Se ti cade la catena butti via la gara Arrivi qui, staccatona e poi giù di qua E per finire ragazzi drop finale sì. Io vi ricordo che chi vince la sfida potrà scegliere quale costume imbarazzante acquistare e il perdente della sfida, cioè l'ultimo classificato, dovrà indossarla nella prossima sfida al Monza Pizza. Voi guardate già il boreto come se perdesse. Ti cade la catena te? Hai fatto? È fine, fine. Siccome la gara potrebbe essere un po' impari, per il livello di riding abbiamo deciso che partiremo distanziati Distanziati ognuno a tre metri. Con l'alboreto per primo uno, uno due, due, tre. Ok tre amoni! 1, via! Wow. I bastardi pedalano, eh! In gara vanno i bastardi! è caduto con il pezzo di merda se ti cade la cartella butti via la gara Catena. Avete sbagliato! Di qua! No, oh, no! Ho sbagliato! Ho sbagliato, cazzo! Ho sbagliato! Uh. Oh. Oh. Uh. Madonna! Uh. Ragazzi, se ci avete visto correre è perché sei cazzo di bici, mi cade la catena come niente. Neanche la campestre correvo così tanto. Il risultato era già stato scritto all'inizio. Ma guarda che io pensavo di andare molto peggio, invece me la sono combattuta, quindi sono felice. Beh, è l'unico che aveva sulla catena ed è riuscito ad arrivare ultimo. Se, se io mantengo le mie. Ragazzi, un applauso per Alboreto. No, mi scordo Un applauso, grazie. Stava andando in testa ed è riuscito anche a sbagliare strada, cioè ci sono tre curve dovevamo fare sbaglia strada. E quindi io adesso ti faccio vedere Perfetto. cosa dovrai indossare alla prossima challenge al Monza Pizza con le minibike. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, Fogli vedere, si sono Un po' buono, troppo buono! Guarda che ci sono le. Tra l'altro, ragazzi, per chi si registra un piano next premium di Hype, con il codice Amazon Prime, proprio avrete anche un anno di Prime incluso. Se volete anche voi regalare dei costumi imbarazzanti ai vostri amici. Grazie, Hype! <ride> Grazie per averci fatto fare questa esperienza. Ricordate ovviamente che tutti i link di Hype li trovate qua sotto in descrizione. Sono qui a guardarmi da mezz'ora loro. No, no, loro guardavano straniti adesso, intanto che io parlavo con la camera. Adesso li guardo io. Iscrivetevi eh, muovi, poi, e poi, campanellina poi, poi. like Chi non lo fa arriva il violento reto che vi riempie di botte Ah oh, tu sei un futuro youtuber